allora io per il mio cuscino ho unito due fili quindi lavoro il mio cuscino con due fili e inizio subito a fare un anello magico Inizio con 3 catenelle, 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta, quindi faccio le 3 catenelle, rientro nell'archetto e lavoro ancora 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione, rientro nell'archetto e lavoro ancora 3 maglie alte. Una, 2 tre, due catenelle e ancora tre maglie alte. Quindi dobbiamo dobbiamo ottenere quattro gruppetti di 3 maglie alte separate da 2 catenelle. Eccomi, allora lavorato i miei quattro gruppetti di 3 maglie alte separate da 2 catenelle adesso qui non faccio le due catenelle ma faccio una catenella e nella terza maglia alta lavoro una maglia alta una mezza maglia alta così ecco e quindi adesso qui mi trovo il mio il mio archetto lavoro 1 2 3 catenelle rientro lavoro una maglia alta adesso due volte il filo sull'uncinetto e vado nella maglia alta seguente e lavoro una maglia alta doppia in costa davanti maglia seguente lavoro una maglia alta quindi qui è abbiamo un'altra maglia alta quindi sono tre maglie alte nella prima abbiamo lavorato la maglia alta in costa davanti maglia alta doppia in costa davanti maglia seguente maglia alta maglia seguente sulla terza maglia alta lavoriamo una maglia alta doppia in costa davanti Qui abbiamo l'archetto di 2 catenelle e lavoriamo 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro nell'archetto e lavora ancora 2 maglie alte, 1, 2. Adesso ripetiamo quello che abbiamo fatto qui, quindi vado nella prima maglia alta delle 3. Quindi vado nella prima e lavoro una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta. Sulla terza maglia alta lavoriamo una maglia alta doppia in costa davanti. Nell'archetto di 2 catenelle, lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. E ripetiamo. Andiamo nella prima maglia alta delle 3: quindi facciamo una maglia alta doppia in costa davanti. maglia seguente maglia alta andiamo sulla terza maglia alta e lavoriamo la maglia alta doppia in costa davanti quindi lavoriamo nell'archetto adesso 2 maglie alte 2 catenelle rientro nell'archetto lavora ancora due maglie alte andiamo qui nel gruppetto di tre maglie alte lavoriamo nella prima maglia alta una maglia alta doppia in costa davanti maglia seguente maglia alta maglia seguente sull'ultima maglia lavoriamo la maglia alta doppia costa davanti adesso andiamo qui nell'archetto abbiamo lavorato due maglie alte quindi devo lavorare ancora due maglie alte e per chiudere devo fare le due catenelle quindi invece faccio una catenella e una mezza maglia alta nella terza catenella così e quindi formato l'archetto e ricomincio 3 catenelle rientro e lavoro una maglia alta due volte il filo sull'uncinetto quindi vado qui nella prima maglia alta e lavoro una maglia alta doppia in costa davanti maglia seguente maglia alta maglia seguente abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti quindi lavoriamo nella maglia alta doppia in costa davanti ancora una maglia alta in costa davanti doppia così maglia seguente abbiamo la maglia alta e lavoro la maglia alta maglia seguente maglia alta qui abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti e quindi qui nella stessa maglia dove eh, ho la maglia alta doppia lavoro una maglia alta doppia in costa davanti maglia seguente maglia alta qui nell'ultima maglia alta lavoro una maglia alta doppia in costa davanti adesso mi trovo qui nell'archetto di 2 catenelle e lavoro 2 maglie alte 2 catenelle rientro e lavoro ancora 2 maglie alte 1, 2 adesso Vado qui nella prima maglia e lavoro una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta. le maglia seguente abbiamo una maglia alta doppia in costa davanti e quindi lavoro nella maglia alta doppia una maglia alta doppia in costa davanti. maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta doppia in costa davanti quindi qui abbiamo la maglia alta doppia dobbiamo lavorare sempre sulle maglie alte doppie una maglia alta doppia ok quindi vado qui e lavoro la maglia alta doppia maglia seguente maglia alta sull'ultima maglia alta qui dove ho l'aumento quindi e lavoro la maglia alta doppia in costa davanti scusate l'ho presa ho preso male il filo vado nell'archetto e lavoro le due maglie alte separate da due catenelle quindi facciamo gli angoli 1 2 vado nella maglia nella prima maglia che mi trovo qui dopo l'angolo e faccio la maglia alta doppia in costa davanti maglia seguente maglia, maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta doppia in costa davanti maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta doppia in costa davanti nella maglia seguente maglia alta e adesso qui dove ho le due maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte nell'ultima maglia lavoro una maglia alta doppia in costa davanti nell'archetto lavoro sempre 2 catenelle eh, scusate 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte così e adesso ricomincio quindi sempre quando lavoro le 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte quindi la prima maglia dobbiamo lavorare sempre la maglia alta doppia in costo davanti maglia seguente maglia alta poi maglia seguente maglia alta doppia in costa davanti maglia alta normale maglia alta in costa davanti maglia alta doppia in costo davanti maglia alta normale e sull'ultima maglia una maglia alta doppia e in costa davanti allora ho lavorato tutte le mie maglie adesso mi trovo qui nell'angolo quindi devo lavorare le due maglie alte per formare l'angolo e poi chiudo allora lavoro vado nell'archetto e lavoro 2 maglie alte e per chiudere faccio una catenella poi vado nella terza catenella iniziale e lavoro una mezza maglia alta ecco e quindi mi trovo qui l'angolo quindi la lavorazione molto semplice dobbiamo seguire sempre questa lavorazione adesso lavoriamo le due maglie alte nella prima maglia, nella prima maglia alta lavoriamo sempre, dobbiamo sempre iniziare con la maglia alta doppia, poi una maglia alta normale qui abbiamo la maglia alta doppia, lavoriamo la maglia alta doppia maglia alta normale maglia alta doppia in costa davanti, anche qui. Scusate, non ho detto che è in costa davanti, maglia alta maglia alta doppia in costa davanti, maglia alta maglia alta doppia in costa davanti, fino a qui sull'ultima maglia dobbiamo lavorare la maglia alta doppia in costa davanti ok quindi questa lavorazione eh, potete andare avanti fino eh, diciamo alla grandezza alla larghezza del cuscino che, che vi serve io ho fatto un 40x40 poi voi decidete quanto volete grande il vostro cuscino ok vi faccio rivedere l'inizio quindi faccio 3 catenelle 1 2 3 rientro nell'archetto lavoro una maglia alta quindi qui vado nella prima maglia alta e lavoro la maglia alta in costa davanti maglia alta doppia in costa davanti maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta, maglia seguente maglia alta doppia costa davanti maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta doppia in costa davanti ok quindi ripeto dobbiamo andare avanti così fino alla la larghezza desiderata e se volete potete cambiare anche il colore potete fare young diciamo i lati qua fate un colore qui ne fate un altro. Insomma, potete, eh, insomma, con la vostra fantasia, potete creare dei giochi di colori veramente belli, ok. Quindi, questo è un tutorial molto, molto breve, è solo per farvi vedere la lavorazione di questo di questo punto, che a me è piaciuto tantissimo. Quindi, andiamo avanti e poi. E dopo che avete finito il primo pannello ne fate un altro e poi dovete cucire tutto intorno, va bene? Ora io non vi faccio vedere la cucitura perché non sono brava per niente a cucire, quindi non faccio vedere una cosa che non so fare bene. E quindi <ride> se voi sapete cucire, buon per voi. E io cucio alla mia maniera, quindi <ride> non voglio fare brutte figure allora ehm, niente eh, come dicevo il mio tutorial è stato molto breve ho voluto solo farvi vedere questo punto che a me è piaciuto tantissimo e ehm, eh, niente con questo allora vi ringrazio e vi saluto al prossimo tutorial ciao